E bella a tutti ragazzotti miei, benvenuti in questo nuovissimo video sul canale Oggi vi andrò a spiegare brevemente come riscattare lo spray mangi cane mangia cane È molto bellino e... beh, per pochi passaggi, perché non averlo nel proprio armadito di Fortnite Innanzitutto vi ricordo di entrare nel gruppo Telegram che trovate in descrizione Per avere tutti i link eh, necessari per andare a riscattarlo Quindi, entriamo su Telegram, questo qui ovviamente è il gruppo del, del canale e qui troverete, tut troverete tutti i link. In primis, raga, questo qua, l'ultimo che ho messo, eh, dell'Epic Games, per, per appunto, che servirà per riscattare i codici. Quindi andrete come primo passaggio a premere qua dentro, dentro questo link, che vi porterà in questa schermata dell'Epic Games. Voi l'unica cosa che dovrete fare è fare l'accesso con il vostro account di Fortnite. Io, come potete vedere qua giù in fondo, ho già fatto l'accesso. E, e cosa dovrete mettere qui come inserisci il codice regalo? Ragazzi è molto semplice, ora ve lo faccio vedere Se andiamo su Telegram e leggiamo, vi faccio anche vedere il video Mi fermerei se si può un secondo qua Riscatta il codice regalo per ricevere gratuitamente uno spray in gioco Per l'appunto si tratta dello spray cane mangia cane Quindi cosa dovrete fare? Come vedete qua c'è scritto a quanto pare Sky Sport ha lanciato questo spot durante il riscaldamento prepartita della serie A Roma Spezia. Nello spot vengono rappresentate le nuove skin di calcio e alla fine ci dicono che riscaldando il codice regalo su questo sito otterremo gratuitamente il nuovo spray cane mangia cane. Eccolo qua ragazzi quindi dovrete entrare sul link ora lo rifacciamo vabbè l'avrete già fatto. E qui ragazzi attenzione attenzione molto semplice regalo ecco fatto io l'ho già riscattato però vedete riscatto un codice dog eat dog cane mangia cane in inglese sarebbe attiviamo io l'ho già riscattato quindi come potete vedere mi dà errore però ragazzi se non l'avete fatto in questa maniera potrete andare a riscattarle quindi perché non farlo raga mi raccomando andate tutti a riscattare questo codice del, dello sprayozzo. E, e niente ragazzi, mini video, mini video illustrativo Spero vi piaccia, mi raccomando un bel like, una bella iscrizione se ancora l'avete fatto Noi ci becchiamo in una prossima live o nel prossimo video da Dade Nomi. Bella raga, ciao